Allora, un vero e proprio responsabile delle decisioni non c'è, le decisioni vengono prese, quelle importanti, in maniera collettiva, nel, nell'assemblea dei soci e il, nel consiglio direttivo, che nel nostro caso coincidono. E, e poi eh, ci sono delle decisioni più di tipo diciamo, tecnico, cioè quelle strategiche vengono prese dal consiglio direttivo. E quindi dall'assemblea e quelle diciamo più di tipo tecnico e quotidiano vengono prese dai vari responsabili di ogni singola, di ogni singola area. Non c'è un vero, come dicevo, un vero e proprio responsabile, naturalmente però il Presidente, il rappresentante legale, come dire, ha un po' l'ultima parola soprattutto quando si tratta di prendersi appunto, responsabilità di tipo, di tipo legale. Come avviene? Avviene che il lunedì o una volta a settimana di solito il lunedì e noi ci ritroviamo, ci si ritrova prima la, la cooperativa, quindi i quattro soci della cooperativa, si fa diciamo, un po' il punto della situazione, l'avanzamento dei vari lavori, ogni responsabile relaziona sui suoi compiti e i suoi, suoi progetti. Poi nella seconda parte della mattinata ci si incontra con tutte le altre aziende, in realtà siamo sempre noi, però ci sono persone, anche persone diverse, perché ad esempio nell'SRL ci sono dei soci che non fanno parte della, della cooperativa e quindi diciamo dalla da seconda parte della mattinata ci si incontra tutti insieme per discutere delle strategie generali del, del gruppo. E... Le decisioni di solito vengono prese col metodo del consenso, non siamo mai arrivati a dover votare una, una scelta. Insomma. Ecco, questo cosa comporta? Da una parte, secondo me, è molto importante il fatto che siamo sempre tutti eh, d'accordo e contenti. Dall'altra parte, il problema naturalmente è quello del tempo, cioè noi facciamo riunioni lunghissime. Cioè, ci incontriamo spesso eh, e ci incontriamo per tanto tempo, cioè, il lunedì va via quasi tutto semplicemente per le riunioni, a volte più, a volte meno, quando ci sono insomma, decisioni importanti da prendere, la riunione dura anche tutto il giorno, e, però ecco, questo devo dire, permette di avere delle soluzioni e delle strategie condivise con tutti. Probabilmente ci riusciamo anche perché siamo, non siamo tanti, siamo pochi. Queste riunioni ci cioè, saranno massimo 7-8 persone, 7-8 persone che oltretutto si conoscono. Hanno anche dei rapporti tra di loro, anche insomma, personali, non dico proprio di amicizia, ma quantomeno di, di conoscenza e di stima, di stima reciproca, ecco. Allora, ok, non abbiamo diciamo, un vere, una vera e propria procedura per sviluppare gli aspetti creativi, anzi è, diciamo, questa è la cosa che ci riesce più, più naturalmente. E, diciamo che cioè, parecchia, abbiamo parecchie possibilità di azione e, nel, nel gruppo, quindi diciamo chiunque... Può sviluppare in maniera creativa il proprio progetto, sia diciamo un progetto che viene assegnato, ma c'è anche molta libertà nella proposta di, di progetti. Ad esempio lo Street Academy e Ginezzo e quindi tutto il settore legato alla formazione, alla formazione dei bambini, all'agricoltura non era assolutamente nelle corde iniziale nei progetti iniziali della cooperativa, uh, questa ad esempio è sempre stata una cosa che ho curato io per uh, diciamo, le mie competenze, le mie, le mie passioni, mi sono aggiornata, informata su, su questi temi e ho proposto che il... Uh, ma il gruppo andasse avanti anche in questo, in questo settore e su questo poi sono stata dire, aiutata e supportata da tutti più da altre competenze che magari non erano presenti nel, nel gruppo. Diciamo che poi la, la creatività viene anche secondo me un po' uh, avvantaggiata, favorita e valorizzata da un po' l'informalità che c'è nel, nel gruppo e nella gestione del, del gruppo. Allora, è, diciamo, la volontà è quella di estenderlo a, ad ogni livello. Naturalmente nel gruppo dirigenziale e nella cooperativa è molto più semplice e naturale perché anche proprio l'essenza stessa della cooperativa si occupa di progettazione e ricerca, c'è un comitato scientifico e quindi è anche più naturale e normale che i processi creativi siano maggiori all'interno della cooperativa. E gli, negli altri gruppi è un po' più difficile perché comunque il lavoro è molto più standardizzato e quindi è da costruire un impianto, portare avanti una commessa, però cerchiamo di Valorizzare anche gli aspetti creativi delle altre persone, per dire ad esempio uh, c'è un ingegnere che lavora nella manutenzione degli impianti fotovoltaici molto è una cosa molto standard, molto, sì, però lui ad esempio ha delle competenze, ad esempio su uh, il, il volo, i droni, così stiamo, siccome lui ha questa passione stiamo sviluppando anche questo, questa parte, ad esempio per Ginezzo, per la parte agricola, per um, anche altri, altri settori, anche se poi lui è dedicato principalmente a, a questa cosa. Un altro esempio, ecco, c'erano delle ingegnere che lavoravano, lavoravano con noi per un po' di tempo, eh, siccome avevano anche una particolare attitudine ad esempio a lavorare con i bambini, con, con i ragazzi, hanno lavorato con noi per tanto tempo anche sulla didattica ambientale che facciamo a volte nelle scuole, realizzandoli o progettandoli loro i percorsi, non semplicemente come operatori, ma... Dandogli modo di creare anche proprio il progetto e gli obiettivi e la realizzazione. Allora, nella diciamo, riunione del, del lunedì eh, cerchiamo appunto di, eh, più che altro di, di valutare il uh, raggiungimento degli obiettivi. Come li, li creiamo gli obiettivi? Non, anche qui non c'è una vera e propria metodologia. Diciamo che in generale all'inizio dell'anno si fa un resoconto anche di tipo amministrativo, contabile sul, sul bilancio e quindi si vede quello che è andato e quello che non è andato e questa è diciamo una prima base. Sulla base di quei, di quei risultati lavoriamo agli obiettivi quantomeno di budget e di, e di, di gestione. Sugli su, diciamo, le strategie a lungo termine, gli obiettivi a lungo termine eh, andiamo un po' a, a sensazione, cioè a, a idee, a, a, a scelta proprio individuale e, e di gruppo. Devo dire che queste scelte non sono mai campate per aria, nel senso che derivano sempre dal confronto quotidiano che abbiamo avuto, un esempio l'autosufficienza energetica, cioè il fatto di passare, questo è un passaggio diciamo, epocale per noi, grandissimo, il fatto di passare da fare semplici impianti fotovoltaici, al, a buttarci nel campo dell'autosufficienza energetica, che è più diciamo, ricerca, un campo innovativo, meno, meno sicuro, meno standardizzato. E come è, com è stato raggiunto, come è stato ideato diciamo, questo obiettivo, come è venuto fuori questo obiettivo? È venuto fuori dal fatto che contemporaneamente facevamo ricerca, facevamo ricerca, c'era cioè il comitato scientifico che ci dava alcuni, alcuni impulsi. E quindi parlando tra di noi è venuta fuori questa, questo questa suggestione, ecco, possiamo dire che si parte da delle suggestioni, anche individuali, anche individuali che poi vengono validate e costruite, ecco, cioè vengono validate col tempo vedendo se passo passo sono realizzabili. Allora, con l'interno, inizialmente avevamo cioè abbiamo fatto un bel percorso, ad esempio, di certificazione ISO. Questo percorso con la certificazione ISO ci ha aiutato a standardizzare un po' il flusso di informazioni, quindi più che la comunicazione, il flusso di informazioni, perché è un problema che abbiamo, che avevamo e che tuttora un pochino abbiamo, è quello del passaggio delle informazioni. in tutto questo diciamo informalità che c'è nel gruppo e nella comunicazione e nella gestione il rischio è sempre quello che non passino bene le informazioni, non si capisca chi deve fare qualcosa e di chi sono le, le responsabilità. Quindi eh, ci siamo posti questo problema e attraverso la certificazione ISO abbiamo creato delle procedure che ci hanno dato un'indicazione quantomeno ora non utilizziamo più quel, quel metodo anche perché è cambiato molto anche il nostro modo di fare quindi non lavoriamo più su commesse standard e quindi è molto difficile però mh, ci siamo dati dei ruoli dei ruoli diciamo, specifici che permettono quantomeno di capire uh, chi è che aveva la responsabilità di, quel, di quell'azione che doveva prendere quella, quella decisione e questo è stato fatto anche, eh, un lavoro grosso è stato fatto anche nella comunicazione tra aziende perché noi appunto siamo tre gruppi, è vero che più o meno le persone sono sempre le stesse però le aziende sono tre che si dividono un flusso, un flusso di lavoro. E anche lì abbiamo usato degli strumenti, ma anche proprio informatici, che tipo semplicemente ha Excel o programmi, insomma software, per eh, fare i passaggi di, di consegne all'interno della, della commessa una cosa ad esempio che come cooperativa ora ultimamente abbiamo utilizzato molto è il Trello Questi, è un software che ti permette di creare diciamo, delle online in maniera condivisa delle commesse con delle varie attività che tu puoi spuntare dandogli una scadenza una, un responsabile e ti permette di vedere diciamo, visivamente il percorso di una commessa, cosa che prima invece facevamo in maniera molto estemporanea, perdendoci un sacco di pezzi e di informazioni. Ora con questo mezzo abbiamo comunque tutti chiaro quali sono i passaggi per arrivare all'obiettivo e chi si occupa di, di cosa. Con, con l'esterno la comunicazione del gruppo è legata principalmente alla fabbrica del sole, quindi è il brand fabbrica del sole che... Che esce, che esce fuori e la, la comunicazione avviene di solito diciamo come dicevo prima, per, prima avevamo un responsabile della, della comunicazione poi abbiamo deciso di internalizzarla perché comunque ormai il brand è abbastanza conosciuto cioè il nome Fabbrica del Sole richiama esattamente quello che, che siamo oltre che secondo me essere anche un po' una garanzia di innovazione e di competenza nel nostro, nel nostro ambito. E quindi comunichiamo con le brochure, ad esempio, con eventi, di solito partecipiamo magari ad eventi nazionali e internazionali, ultimamente abbiamo preso diversi premi europei nel campo dell'innovazione e della tecnologia e l'Energy Globe Award, siamo stati al, um, a New York, alla borsa di New York come esempio italiano di azienda, di azienda innovativa. Abbiamo deciso di non partecipare più alle fiere, abbiamo eliminato completamente il settore fiere, però partecipiamo a uh, esposizioni che non sono del nostro campo. Ad esempio, non so, partecipiamo alla Biennale, sono già tre anni che partecipiamo alla Biennale di, di architettura con, con l'Off-Bridge Box, abbiamo partecipato all'Expo con Love Lead Box e un progetto che abbiamo realizzato nelle Filippine in cui il box ha portato per l'emergenza tifone, acqua e energia elettrica a un intero villaggio che era stato completamente devastato dal tifone quindi siamo andati a Expo insieme ad Oxfam con questo, con questo progetto. Quindi ecco, cerchiamo diciamo, di utilizzare dei canali che non sono quelli propri dell'azienda che si occupa di energia rinnovabile, ma a campi diversi, più legati alla creatività, all'innovazione, alla ricerca e sviluppo. Un'altra cosa ecco, sulla comunicazione invece forse è importante il fatto che cerchiamo anche di fare rete con diciamo, gruppi particolari, ad esempio Siamo Dentro Simbola che è la fondazione delle eccellenze italiane che ha dentro di sé sia il produttore di vino che di tessuti, che, che noi e quindi diciamo andiamo con loro a partecipare ad eventi, seminari, facciamo, siamo usciti in diverse pubblicazioni di questo genere, quindi ecco una comunicazione un po' mirata, non facciamo, abbiamo provato in realtà anche a fare una comunicazione più spicciola, tipo, non so, nei giornali, la classica pubblicità nel giornale, lo spot, ma non è nelle nostre corde, insomma, ecco. Non... La comunicazione classica comunque è rivolta a un, uh, un target generico di persone e quindi a noi, mh, invece noi abbiamo bisogno per il lavoro che facciamo di un target preciso, sen già sensibilizzato, con un certo tipo di background, cioè abbiamo notato che facendo una pubblicità di massa anche le richieste di lavoro che avevamo non erano nelle nostre corde nel senso noi ormai non facciamo più l'impianto fotovoltaico da 3 kW per il singolo cittadino quindi avere 100 richieste di impianti fotovoltaici da 3 kW per noi è stato devastante perché ci bloccava il lavoro, cioè un lavoro che non riusciamo più a gestire e quindi la nostra comunicazione, da questo abbiamo capito che dobbiamo fare un tipo di comunicazione diversa e quindi ora ci rivolgiamo ai ONG, agli organismi internazionali, alle fondazioni oppure appunto a un target di persone già sensibilizzato quindi non so, professionisti, altre aziende, anche i prodotti, il in box che vendiamo lo vendiamo comunque sempre o appunto organismi internazionali, ehm, organizzazioni che si occupano di, di emergenza, programmi di cooperazione, oppure a singoli che però hanno una sensibilità diversa, cioè chi cerca l'off-grid box è in media una persona altamente scolarizzata, che ha già una passione, un interesse, una sensibilizzazione sui temi dell'ecologia, che sa che cosa vuol dire staccarsi dalla rete sa cosa vuol dire non soltanto risparmi la bolletta ma anche sono fuori da un certo tipo di giro di economico e okay. di organizzazione tanta pazienza prima di tutto un'enorme pazienza perché siamo incredibilmente Confusi no, però boh, eterogenei e umorali in questo senso, quindi credo tanta pa pazienza, cioè appunto non essendo standardizzati abbiamo ognuno i propri tempi, ognuno, essendo anche abituati ad un contesto diciamo abbastanza familiare, come dire, cioè a volte si sì ha anche la tendenza un po' a lasciarsi andare anche da un punto di vista no? personale. Cioè, molto, cioè da un certo punto di vista all'esterno siamo molto professionali. Cioè nei rapporti con i clienti e con l'esterno siamo molto professionali. Nei rapporti interni questo è molto più difficile. Quindi credo una persona nuova che entra debba avere chiaro questo. Che c'è tanto di personale nella, nella, nella gestione. E poi deve avere, secondo me, tanta creatività, cioè deve essere in grado di, di creatività soprattutto della gestione della quotidianità, degli imprevisti, delle commesse, perché appunto uh, non, uh, non avendo, diciamo, ecco delle procedure chiare, devi inventarti di volta in volta la, la soluzione. ecco E per ora, su questo, ci siamo siamo riusciti a eh, lungo termine viene valutato cioè io poi ti parlo un po' della mia, della mia esperienza e della, della mia competenza le mie valutazio, cioè le valutazioni per lo meno che faccio io sono molto di tipo cioè economico e amministrativo quindi diciamo a lungo termine le cose si valutano, io perlomeno le valuto molto in questo, in questo settore. E sulla diciamo, riuscita e eh, sugli obiettivi a lungo termine, no, non c'è una, una modalità, cioè devo dire non c'era, ultimamente stiamo cercando di essere un pochino più precisi in questo senso, provando a fare degli incontri diciamo un po' più strategici almeno tre l'anno in cui chiamiamo una persona esterna a seguirci e quindi con una metodologia diciamo un pochino più serrata a segnare proprio e a scrivere proprio quali sono gli obiettivi e le strategie che poi appunto diciamo, due volte l'anno vengono riprese e vengono valutate da un punto di vista di efficacia principalmente questa è una cosa che da un paio d'anni stiamo cercando di fare abbiamo notato che c'è cioè, bisogno di una, un sguardo esterno di una competenza esterna per poter gestire il lungo termine perché cioè, per noi che siamo dentro è molto difficile scindere il proprio lavoro quotidiano dalla visione Diciamo che tante delle attività che facciamo, tanti dei risultati che abbiamo ottenuto, eh, in parte sono stati dovuti proprio alle singole individualità e alle vite poi delle persone. Non so, ad esempio io personalmente posso dire che tutta la parte, non so, legata alla formazione, allo Freed Academy, alla didattica è stata cioè, portata avanti perché io precedentemente. Mi occupavo di questo e il mio lavoro precedente era legato appunto molto alla, alla didattica e al mondo più che altro associativo e quindi questo è un background che mi sono portata, portata dietro, che ho portato dentro e che quindi ha permesso poi alla cooperativa di aprire altri, altri settori. Altri di noi, ad esempio, hanno avuto delle esperienze ad esempio, di tipo universitario, erano ricercatori, dottorandi e quindi una conoscenza diciamo, approfondita del mondo dell'università e della ricerca e che poi quando questi ricercatori sono diventati professionisti qui all'interno hanno riportato dentro tutta questa loro rete di, di contatti che ci ha permesso poi, appunto di fare, creare il comitato scientifico e di avere questa supervisione scientifica del, del, lavoro, del lavoro che facciamo questo insomma per eh, tante altre cose ad esempio il lavoro sulla cooperazione internazionale è eh, nato dall'unione delle competenze interne di ognuno di noi che hanno creato l'off grid box però anche dai contatti che tutti, che alcuni di noi avevano per passione per eh, ma indole personale con ad esempio organizzazioni non governative, NGO, ONLUS che si occupano di questo ecco, quindi c'entra molto il personale nell'attività nell quotidiana, ecco, nel, nel lavoro Allora, come si gestisce il tempo? Allora, uh, ci sono dei momenti in cui si gestisce malissimo perché appunto capita di stare dalle 8 di sera fino alle 10 al lavoro e quindi ecco questo da un punto di vista anche personale della vita personale è molto, molto complesso uh, c'è stato diciamo un picco di questo che poi però che ha creato dei problemi all'interno della del gruppo, anche perché appunto alcuni hanno, sono persone che non hanno, sono più giovani, magari non hanno famiglia, altri che invece hanno diciamo, una vita privata più difficile da, da gestire, comunque che da condividere anche con, con altri e quindi c'è stato diciamo, un momento un po' di rottura in cui abbiamo comunque tutti deciso di darci degli orari, poi flessibilissimi, però io ad esempio perlomeno uh, non torno mai, a parte rari casi, a casa più tardi delle 7 eh, di sera, ecco, abbiamo deciso io e l'altra mia collega di prenderci due pomeriggi a settimana, quindi io non lavoro tutto tutti i pomeriggi, lavoro tutto il giorno, tutti i giorni, ma due volte a settimana io alle quattro finisco di lavorare. Questa è stata una, una richiesta che è stata fatta proprio fortemente da noi donne del, del gruppo per permettere insomma, anche di avere una vita privata e familiare soddisfacente, ecco, anche perché poi questo aveva creato anche dei problemi poi anche sul lavoro, perché comunque stress, nervosismo, ansia anche dal punto di vista economico, perché comunque lavorare tutti i giorni, tutto il giorno vuol dire anche per chi come noi non è di Arezzo e non ha i nonni qui, pagare babysitter tutto il pomeriggio e quindi il terzo dello stipendio va alla babysitter e quindi ci siamo dati ecco, questa, questa organizzazione dei, dei tempi. Un'altra cosa molto carina che abbiamo fatto sempre da questo punto di vista è un progetto che abbiamo fatto tre anni fa con il ministero della famiglia sui tempi di conciliazione vita-lavoro e abbiamo avuto per un paio d'anni un fattorino aziendale che ci aiutava nelle commissioni di tutti i giorni, quindi pagare le bollette Uh, la tintoria, la spesa, è una cosa molto, molto bella. Uh, dei voucher per la babysitter, oltre che ce l'abbiamo ancora: eh, uno spazio bambini, perché una cosa che abbiamo sempre mh, voluto qui dentro che questo posto fosse. Appunto, siccome abbiamo degli orari di lavoro, abbiamo avuto degli orari di lavoro piuttosto pesanti, quello di poter portare anche i bambini al lavoro e questo non è mai stato un problema, cioè prima li portavamo in maniera così estemporanea, bambini piccoli giocavano in giro, poi abbiamo avuto l'opportunità di, di prendere questo finanziamento e abbiamo creato uno spazio giochi che per due anni ha avuto anche una, una tata disponibile per alcuni periodi, ora la tata non c'è più, però c'è lo spazio giochi, quindi volendo i nostri bambini spesso quando non vanno a scuola o per altri motivi possono venire qui e uh, giocare nel, uh, nello, spazio, nello spazio bambini, quindi questo ci ha aiutato molto tutte noi quando eravamo in gravidanza e avevamo i bambini piccoli, insomma, finita la maternità ci siamo portati i bambini qui col il marsupio, le, le sedioline, cioè il progetto è nato dalla cooperativa perché il finanziamento è stato preso dalla cooperativa, però comunque le, gli spazi e la flessibilità erano aperti, sono aperti a, a tutti, insomma, non soltanto i soci e le soci della cooperativa portano i bambini qui. Quindi tutti mm -hmm. noi esporta e non solo i bambini ma anche i cani <ride> siamo molto aperti anche a questa cosa <ride> allora i, i pro sono sicuramente la possibilità di fare qualcosa che ti piace e chi ti realizza che per me personalmente è fondamentale è importante quindi la possibilità di lavorare in un campo che ti piace, poter scegliere che cosa fare e vedere realizzarsi o meno i tuoi progetti e quindi anche valutarsi da questo punto di vista in maniera chiara e diretta, cioè quindi poter valutare le tue capacità in maniera diretta. C'è anche la possibilità di potersi scegliere in parte le persone con cui lavorare, che secondo me è importantissimo, cioè l'idea di poter cioè gestire e creare un gruppo intorno di persone con le quali vai d'accordo e con quale sai che c'è un clima comunque sereno, rilassato e di, e di comprensione. Poi abbiamo detto appunto la capacità di poter realizzare i tuoi progetti, certo sempre che siano inseriti all'interno di, di un contesto, però ad esempio alcuni di noi avevano questo desiderio, questa passione di creare qualcosa sulla formazione in campagna, di uscire dall'ufficio e fare anche altro, l'abbiamo potuto fare, probabilmente se fossi stata dipendente di una mega azienda magari di energie rinnovabili, forse non saremmo ancora riuscita ad arrivare al capo per potervi raccontare il mio, il mio progetto. Quindi i pro secondo me sono superiori ai contro però ci sono anche i contro e con cui devi fare i conti sicuramente in parte è un po' l'insicurezza economica quella è quotidiana è nella gestione quotidiana perché comunque cioè, puoi averci un contratto mi pare però se non ci sono i soldi non entro le commesse uno stipendio arriva quando ci sono i soldi, e sicuramente chi è socio e, e diciamo anche lavora di più, lo rischia in prima persona, è l'ultimo che, che viene pagato, perché prima di tutto ci sono appunto i dipendenti e chi lavora in maniera diciamo subordinata, quindi ecco devo dire che su questo io ho fatto un, un cambiamento, una riflessione molto molto forte, <ride> diventare imprenditrice mi ha fatto cambiare idea su Tante su tante cose, su tante diciamo, idee che avevo forse un po' precostituite su um, l'imprenditore cattivo, l'operaio <ride> e il dipendente buono, <ride> devo dire che personalmente su questo cioè, sono molte più sfumature, ecco, le sfumature sono tante in, questo, in questi contesti. E quindi il contro ecco, è questo questa insicurezza economica i rischi, un po' di ansia che, che hai nella gestione delle cose perché comunque poi ci, sei tu che ci rimetti in prima persona anche cioè, legalmente diciamo se ecco, una cosa ci va male qualcosa sei tu che e quindi ecco questo però ecco è anche un pro perché ti fa lavorare al massimo cioè al meglio cioè, comunque ognuno dovrebbe lavorare al meglio però ecco sapere anche che sei tu il diretto mm -hmm. responsabile poi le azioni è anche insomma è anche un, un pro un altro contro qual è? quello che magari ecco vorresti fare non sempre puoi fare quello che ti piace non sempre puoi fare quello che magari vorresti fare ti devi adattare ad essere flessibile a alle esigenze dell'azienda dell e, del, e del gruppo, forse il tempo, però ecco questo siamo riusciti a gestirlo, ecco probabilmente non hai un orario di lavoro standard, fisso, che in alcuni ecco devo dire quando ero, non avevo i figli eh, era una, una cosa positiva non avere orari e potermi gestire il lavoro quando volevo, con la famiglia diventa un pochino più difficile perché Tempi, I tuoi tempi sono legati anche a quelli di altre, di altre persone, e quindi devi gestirli in maniera diversa. Però, ecco ti detto su questo, abbiamo creato delle, dei compromessi, dei compromessi buoni. Allora, se devo pensare al, diciamo, al contesto italiano mm. di questo preciso momento, il consiglio che darei a, a qualcuno: cioè a chi vuole intraprendere questa. Insomma, insomma questa, questa strada è di essere credibilmente innovativo e creativo, cioè di non avere paura di proporre azioni e progetti di cambiamento, di, essere, di, studiare, di studiare tanto, cioè di essere preparati cioè di essere molto, molto, molto preparati, probabilmente più di prima, perché con, perlomeno quello che vedo io è che con questa, questa crisi una cosa positiva è che forse l'eccellenza, cioè la bravura, la professionalità un pochino emerge di più rispetto al, al contento, cioè alla massa, ecco, quindi di... e poi di avere una... Preparazione anche un po' a 360 gradi su tutti gli aspetti anche economici e finanziari dell'aprire dell un'impresa, cioè essere consapevoli dei problemi che, che ci sono, parlo di finanziamenti, di banche, di prestiti mutui, anticipi fatture che poi sono le cose con cui ti trovi, a, cioè, ti trovi a lavorare ogni giorno quindi insomma essere anche particolarmente cioè, o avere qualcuno che sa di queste cose o comunque informarsi e poi l'altra cosa che non è molto <ride> patriottica è quella di cercare dei mercati esteri <ride> soprattutto cioè perlomeno per, il per la nostra esperienza ad ora il mercato interno italiano è molto molto fermo quindi noi lavoriamo tanto all'estero, quindi l'altro consiglio che posso dare è, è quello di guardare al di là dell'Italia, di guardare fuori.